Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007, e ora sto selezionando la lingua. Sì. Um, e siamo qui alla demo di Mario Sonic ai giochi olimpici di Tokyo 2020. Questa demo è praticamente una uh, versione uh, ristretta del gioco con pochissime cose, però è ovvio che sia così. Bene, all'inizio della gara tieni Joy-Con in orizzontale per caricare l'energia. Muovi lì in su al via per iniziare Ovviamente ogni volta lo leggo due volte perché sennò poi mi impappino con, il... oh mio Dio. con le parole mentre parlo ecco. Muovi i joycon su e giù per correre Più veloce il movimento più veloce sarà la corsa Continua a muoverli dopo gli ostacoli Mi piace il modello lì che <ride> si muove. Nell'area di, di salto prima del, dell'ostacolo salta, salta, tieni i Joy-Con in orizzontale e premi L e R mentre, mentre spingi i Joy-Con R in avanti. Questo è molto complicato infatti uh, gli ostacoli li ho presi quasi tutti quando ho giocato. Ottieni perfetto all'ultimo ostacolo per, per fare un super scatto. Quindi non è come eh, i giochi di Londra, che è l'ultima versione che ho giocato io. Eh, perché lì bisognava fare... Si, si poteva usare quando si voleva il super scatto. I personaggi sono davvero limitati. Um, io scelgo Sonic perché dovrebbe essere quello più veloce. Ma non so come si fa, come si fa a vedere le cari come si fanno vedere le caratteristiche qua mi carico subito anche se non me l'avevo ancora detto che schifo Sono arrivato terzo, proprio a Sederino <ride> per non dire altro. Yay! Ok, qui si, si può fare, gioca di nuovo, selezione personaggio, sal, se, selezione evento. Grazie per aver giocato, per aver giocato lo dice sempre. E poi eh, il gioco sarà disponibile dall'ottobre a novembre, per, eh, cioè dall'otto novembre però uh, io non lo comprerò perché sennò perché devo già comprare Luigi's Mansion e Pokémon po, eh, Spada qua faccio surf però è l'ultimo sport che faccio qui collego il Joy con il rosso visto che quello blu ha dei pulsanti che non funzionano guadagna punti seguendo, eh, seguendo delle acrobazie vince chi realizza eh, più punti nel, nel tempo limite. Muovi i Joy-Con a, a destra e a sinistra per iniziare a, a pa, pagaiare e, pre, e prendere l'onda. Le onde verranno per altezza e lunghezza, scegli bene. Va, variano per altezza e lunghezza, scegli bene. Inclina il Joy-Con a destra e a sinistra per girare. Muovi i Joy-Con quando sei in cima all'onda per fare un'acrobazia aerea. Il tipo di acrobazia dipende dalla direzione in, in cui muovi i Joy-Con. Se senti dei rumori è perché sono un po' agitato perché devo leggere veloce. Quando, quando l'indicatore SP è pieno, muovi i Joy-Con su, in su per metter, per, mentre tieni premuto LL, RL per fare una. una quello che c'è scritto lì. sarà un'acrobazia speciale, del genere. quello lo, il primo passo l'ho ripetuto perché eh, non l'avevo letto bene Mario scalzo che non si può vedere e ora si inizia lo sport in cui ho fatto più schifo no sai eh, c'è un altro c'è un altro c'è un altro sport questo è eh, ho fatto un po schifo perché non capivo non capivo um, come ti facesse è un po' complicato la prima volta infatti la prima volta che ho giocato ai giochi olimpici di londra non vincevo mai ma sono bravo a quello però non sono molto bravo a questo, ci dovrei giocare da solo però ho già molti impegni io. Do dovrò trovare il tempo libero per impegnarmi, mi pare. Eh. L'ultima onda, credo, o oh, è la penultima questo è girato un po' qui sto facendo dei salti con la, la tavola da surf e poi una cosa strana c'è Mario non, cioè, no, credo che le tavole da surf non siano eh, così non, non c'è una cosa che tipo lega i piedi, i piedi alla tavola perchè davvero strano che continui a stare sulla tavola proprio fisso con i piedi che ce li ha incollati non sono un esperto però, però che questa cosa è un po' strana anni perché per gli acrobazie è pure in orizzontale cioè, gli, gli cade, lì è sicuro che gli cade la, la tavola poi clearai i joy quando sono fatto schifo e sono caduto tempo scaduto meno male è finito l'orrore Ora l'ultimo sport, l'ultimo perché come avete visto c'è l'opzione delle Olimpiadi, vabbè, grazie per aver giocato, bla bla bla. Beh. Um, vabbè uh, c'è l'opzione delle Olimpiadi del 1900 qualcosa. Che non mi ricordo l'anno per, però è un'olimpiade un di cui non hanno fatto il gioco perché hanno iniziato dal ecco hanno iniziato dal e mo non, non so e mi sono scavato la posta da solo non è un'olimpiade un di cui ab, hanno fatto il gioco perché um, questa olimpiade è, è di molto prima di quando ah ecco ok um, è molto prima di quando uh, hanno inventato i videogiochi, infatti 1964, quello me lo ricordavo ma ero insicuro <ride> Tecnicamente queste sare sarebbero tipo le Olimpiadi del... degli anni 80, perché non so l'anno. Vabbè, ho deciso di fare il salto in lungo perché è più facile ovviamente, cioè perché... A me sembra il più facile. Um, pre premi ripetutamente A per correre fino alla linea di fallo. Più velocemente premi il pulsante più veloce sarà la corsa. Quando ti avvicina alla linea di fallo, tieni premuto B per iniziare il salto. Continua a tenere premuto B per regolare l'angolo di salto. dovrebbe essere tipo 45 di più perché uh, se no viene male, rilascia via l'angolo desiderato per, per saltare tipo 90 gradi è troppo però uh, con i numeri troppo bassi poi si finisce per saltare pochissimo quindi si può usare solo Mario e Sonic anche se prima si potevano usare anche altri tipo Eggman e Misa Bowser e anche l'intero roster è diminuito Infatti Mario, ci sono personaggi di cui non hanno, non hanno fatto lo sprite E proprio non c'è, non esiste lo sprite di quel personaggio Qua non ho premuto A Ne ha abbastanza brutto già più E non ho premuto B fallo Mario fa la... Que vabbè è ovvio, questo è il Mario di Super Mario Bros. del NES e eh, quella è la cosa di quando muore continua a saltare a 90 gradi anche se ovviamente 90 gradi non, gradi non, creer non crea di sicuro dei delle foste nel terreno però farebbe degli effetti simili che potrebbero romperti tutte le ossa ah sempre di Tokyo ecco perché hanno scelto quell'anno quindi 1964 sono le olimpiadi di Tokyo ecco perché hanno scelto quest'anno e eh, anche la, la modalità storia si è ambientata in quest'anno solo che la modalità storia non si può giocare in questa io gioco solo a pezzi infatti dalla, dalla lunghezza di video si capirà che tra poco secondo tentativo perché è così lento muoviti mario veloce Vai, Mario! Dai dai dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Sei velocissimo! Hai superato. la linea? Boh! Fallo! Bene, ottavo! E voi grazie per aver visto questo video nella demo di, uh, di Mario e Sonic ai giochi olimpici di, di Tokyo. Uh, se volete vedere altre demo le trovate nella playlist.